Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Fire Rush. Io sono Glacial Sphere e in questo video andremo innanzitutto a dormire come al solito. Ecco fatto, ed ora Kuku ci dice subito che due ultra creature sono state avvistate in quest'area. Quindi ci suggerisce di andare velocemente a recuperarle. Gli scanner del Rotomdex dicono che sono sul percorso 2. Ok, quindi usciamo di qui a... da casa. E andiamo subito alla ricerca di queste due ultra creature. Quindi, in questa giornata ne cattureremo ben due. Bene, bene, bene, andiamo. Nel frattempo, vi ricordo che nello scorso episodio abbiamo eh, concluso la nostra avventura sull'isola Ula Ula, sfidando il capitano lì, il Kahuna dell'isola. Ora percorso Corsude dovrebbe essere di qua e battendolo. Abbiamo anche conosciuto Malpi. Ora dovrebbe essere qui da qualche parte, vediamo, eh. Vediamo dove sono quelle due ultra creature. Costeggiamo un po' la costa qui. Eccole, trovate. Allora, mettiamo davanti il nostro Pikachu che le paralizzerà. Poi salviamo. Ecco fatto. E andiamo a prenderle. Iniziamo con questa. E tu saresti? Blaze Falon. Ok. Mai vista in vita mia sta roba. Allora, Nasol. Perfetto, paralizzato. E paralizzato un'altra volta. Magic Coat, ok. Perfetto, vediamo se entra subito con una bella Beast Ball. Ovvero la Ball speciale per le ultra creature, particolarmente efficace su di loro. Presa il primo colpo, bene così. Ottimo. E Pikachu sta anche per salire a livello 74. Tipo fuoco spettro questo felon Bene, continuiamo a salvare, ecco fatto, e andiamo a catturare anche la seconda, la seconda ultra creatura, e tu saresti invece Kurkitree, ok, Xurchitree anzi. Allora, combattiamo Nuzzle, poco efficace invece questa volta, e non rimane paralizzato? Attenzione, abbiamo qualcuno che non rimane paralizzato, tiramogli un bel tuono pugno, perfetto, preciso. Ci ha abbassato di molto l'attacco speciale. Ma noi andiamo con la Beast Ball a vita rossa, vediamo se riusciamo a prendere anche lui al primo colpo. Lui, lei, Xurki 3, insomma, chiamatelo come volete. Sì, preso anch'esso al primo colpo. Pikachu a livello 74. Glowing Pokémon, tipo elettro, ecco perché non potevamo paralizzarlo. Molto alieno questo Pokémon, eh. Erano entrambi. Ora torniamo dal professore, ci dice il Rotomdex. Quindi sì, torniamoci. Dobbiamo fare tutto il giro da questa parte però. Eccoci qui. Andiamo di qui e torniamo giù. Mentre torniamo dal professore, ovviamente passiamo anche dal centro Pokémon a mettere in ordine le due ultra creature che abbiamo appena catturato. Quindi di qui. Ecco qua. Diamo una curatina al nostro Pikachu. Ecco fatto, e andiamo a sistemare le due ultra creature. Quindi abbiamo Confuse Ray, Magic, Guadalcanal, Sineritics, Hypnosis, 806. Quindi sei qui. Mentre tu, Surky 6, 796. Quindi saresti 86, 92, 98, 96 qui. Ok, piano piano vedete che le ultra creature riusciamo a prenderle. Eh? Piano piano. Non abbiamo ancora tanto da fare qui ad Alola. Ok, usciamo da qui. E andiamo effettivamente a casa del professore. Vediamo cosa vuole ora il professor. Dato che la giornata è ben lontana dall'essere finita. Non ci sono solo queste due ultra creature da catturare. E da fare oggi. Quindi torniamo a casa del professore. Eccoci qui. Salve. Bel lavoro. Ora che ti sei preso cura di quello, vorrei che an tutti andassimo all'osservatorio Oculani. Ok, andiamo in barca al monte Lanakida. Everyone has got a head start while you were busy Ok, tutti hanno avuto una partenza vantaggiosa mentre tu eri occupato Cioè sono andati avanti mentre tu eri occupato, Mettiamola così Ok, quindi dobbiamo andare all'anachila di nuovo Però questa volta all'osservatorio Sul monte l'anachila Quindi ritorniamo qui Tra l'altro Qui dentro, ora possiamo entrare Vedete che il tizio è sparito E possiamo prendere un cosmog Così, gratis Ecco fatto, altro pokémon da buttare nel box per il Living Dex, ora possiamo andare giù di qui e andare a prendere la barca per il Monte Lanachila, dovrò andare di qui? No, qua si va al Tapu Village, mentre qui ecco qua, Monte Lanachila. Ora dovrebbe essere possibile entrare in questa caverna, esattamente. Qui dentro non dovrebbero esserci Pokémon particolarmente interessanti. Quindi andrò con un Super Anzi Max Repel immediatamente. E qui c'è un, un enigma da fare col ghiaccio, come al solito. Allora, vogliamo riprendere quello strumento come prima cosa. Quindi devo arrivarci da lì. Vediamo un po', eh. Posso fare così. Ok, Gostume Z. Ora possiamo uscire da qui e andare nel prossimo enigma di ghiaccio vediamo, eh, sì prossimo enigma di ghiaccio per adesso è in realtà abbastanza obbligata la faccenda possiamo solamente andare in giù di qua poi in su di qua, poi di qui così così così così così e così ok, è tutto praticamente drittissimo non potete sbagliarvi potete solamente fare un'unica scelta di percorso non possiamo scendere qui, vero? non ancora lì c'è uno strumento che non possiamo ancora prendere allora, andiamo poi su di qui, andiamo ad andare da questa parte, poi di qua, ok, un ferro, poi giù di qui, a questo punto dobbiamo tornare indietro di qua, fare così, così, e abbiamo preso anche questo. Uh, MT-124, buono. Allora, e una volta qui abbiamo un altro pezzo di ghiaccio, forse per l'uscita, Sarà per uscire questo, sì. Anche se qui non c'è niente, quindi boh, solamente per pattinarci un po'. Magari qui, ecco, molto probabilmente in una, in una di queste rocce c'è uno strumento nascosto. Preciso, repellente se ne va. E siamo sul monte Coquilani. Qui c'è un'allenatrice da sfidare e qui c'è una Moonball. Che abbiamo davanti? Abbiamo Pikachu, vero? Sì. Quindi cambiamo Pikachu e mettiamo Poi Poipol. Vai, e sfidiamo questa campeggista. Che sta facendo un'escursione molto bella a quanto pare. Jessica. Che manda in campo Cleferi. Ci è andata bene con Poipol Andiamo di Sludge Wave. Super efficace e a Dio Cleferi. Perfetto. Troppo difficile, ah boh, devi dirmelo tu. Allora, qui sul monte dellachila potremmo trovare forse dei nuovi Pokémon. Questo è il mio posto, vai a trovarne uno tuo Abbiamo trovato Sheldon. Allora, Mignor. Oddio, ma chi è? Bellissimo. Cioè, tutto sbarellato, però, insomma. Cos'è? Shields down, deactivate. E non, non li facciamo molto con il nostro veleno. Quindi conviene cambiare. Allora, non so minimamente di che tipo sia sto poso. Uh, mi sa di tipo roccia, però. Quindi... userò roulette. Ah, però se lo uso forza antica ho fatto una cazzata, perché adesso mi sdruma. No, fortunatamente usa solo il raggio. Si gode. Andiamo a Leaf Blade. Ok, non è nemmeno di tipo roccia. Ehm, proviamo con Sucker Punch. Non li facciamo molto. Az Rowlet disintegrato. E finché non capisco che tipo sia sto coso, non, non riuscirò mai a fare qualcosa di efficace contro di lui uh, andiamo di iron head ok forza folletto allora boh minor di nuovo questo però è viola boh intanto eh, acciaio è super efficace quindi continuiamo con acciaio un altro minor Qualcosa mi dice che si possa catturare i minior qui. Vediamo allora di prenderlo, così da vedere effettivamente di che tipo sia. Ecco qua, solgaleo livello 39. Immagino che possa condividere. Ecco, bravo, condividi. Noi intanto cerchiamo nell'erba alta, vediamo se salta fuori i minior. Sì, salta fuori i minior. Quindi possiamo catturarlo, così da vedere subito. Che tipo di Pokémon sia. No, non con la Beast Ball, ma con la Quick Ball. Dai però, Automize um. Sludge Bomb Proviamo a fargli un pochettino di danno, magari da avvelenarlo. Automize Ok, questo è giallo, incredibile. No, perché ho tirato un'altra Quick Ball? Sono scemo, devo tirare una Level Ball. Vabbè, l'abbiamo preso comunque con una quick ball al quinto turno. Va bene. Intanto poi Polesarle a livello 38. E ora vediamo un po' cosa Fet che tipo è... Ah, tipo roccia volante. Ok. If its core stays exposed, it will soon die off. Attenzione. It's possible that it may survive if it puts into a Pokéball quickly enough. Ok. Pokémon meteora. Molto interessante. Beh, intanto un che quindi l'abbiamo catturato poi. Allora direi di resuscitare un po' il nostro Rowlet. E andare poi di superpozione. Sia su Rowlet che su Poipol. Perfetto, qui sopra non possiamo passare, andiamo quindi a sfidare questo avventuriero. Thomas chiamano in campo Geodude di Alola però. Bene, cambiamo Pokémon e mandiamo in campo. Direi Solgaleo. E andiamo di. Earthquake. Eccolo, con Stardi. Andiamo poi di Iron Head. Perfetto, battuto. Poi qui c'è uno strumento invisibile. no, nope, Andiamo a sfidare anche lui. Deve. assolutamente mostrarlo a qualcuno. È un po' fraintendibile questa cosa detta da un Pokémoniaco. Però intanto manda in campo Passimian. Passimian che può essere disintegrato da Sludge Wave. Però prova comunque a, sfogare, a batterci. Ammirevole, ammirevole, ma non può nulla contro il nostro POIPOL. Beast Boost, attenzione si aumenta l'attacco speciale, poi Oranguru, lasciamo in campo Poipol e andiamo di Sludge Bomb con l'attacco potenziato, ok, Nasty Plot, si aumenta l'attacco speciale di molto lui. però non gli basterà a sopravvivere, perfetto, possiamo proseguire ed eccoci arrivati dove c'è tutto il resto della classe, salve ed eccoti, cugino. Abbiamo pens pensato quasi che tu ti fossi perso. Ci hai messo così tanto e hai anche mancato il tour. Quindi torniamo tutti a scuola. Eh, mi spiace, che posso farci qua? Ok, tra l'altro, vorrei anche sapere come avete fatto voi ad entrare in questo osservatorio con il sasso davanti. Boh, mm, non so, mio, mio dubbio. Ok, a questo punto torniamo indietro. Eh, non c'è molto che si possa fare. Abbiamo catturato Mignor, Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Torniamo indietro. Ah c'è Lilia, ciao Glacial eh, Ho lasciato un po' prima per venire qui nella caverna È un posto fantastico Snow e io ci siamo allenati parecchio Beh, dettimi, permettimi di dimostrartelo Niente, lei vuole continuare a dimostrarci eh, lui, e Lei e il suo cavolo di Snowy sono diventati forti Vai, Sludge Bomb Powder Snow E eh, ancora Sludge Bomb non mi sembra molto forte a dire la verità, non mi sembrano diventati molto forti, wonderful, boh assolutamente. Eh, ora però torniamo a casa, allora, qui mettiamoci il repellente subito, allora di qua, repellente, e vediamo se riusciamo a prendere anche quello strumento che prima non riuscivamo a prendere, che abbiamo lasciato lì, vediamo se c'è un posto effettivamente che abbiamo mancato per poterlo prendere, È impossibile uscire da qui ragazzi saremo bloccati qui per sempre e dai impossibile uscire davvero Così, ah ok, perfetto, mi stavo perdendo in un bicchiere d'acqua. Allora, vediamo un po' dove può essere quella ball che non abbiamo visto prima. Ok, giù di qui. Eh, qui non c'è nulla, nemmeno qui. Quindi quella Pokéball qui dentro in qualche modo non c'è. Evidentemente si potrà prendere magari da un'altra parte, entrando in un'altra zona della caverna. Ok, il repellente è finito? No, non voglio mettere un altro. E ritorniamo ad Hawaii. Eccoci qui. Quindi torniamo a casa del professore. Abbiamo preso, concluso anche questa parte di questa giornata appunto ad Alola. Nel frattempo fatemi mettere in ordine un attimo il nostro... Minior, eccolo qua, fatemi leggere anche la solita un secondo, ah ok, sem semplice, va bene, Autodistruzione, start rock, tick down, automatize, allora, sei il numero 774, quindi sei esattamente qui, mentre Cosmog è il numero 789, quindi dovrebbe essere qui, tecnicamente, Ok, qua manca un Tapu, probabilmente qui manca l'altro. E qui abbiamo Cosmog qui, toccherà mettere l'unala e Solgaleo. E qui poi partono le ultra creature. Anche Marshadow, Marcia, però, non dovrebbe essere un'ultra creatura tecnicamente, no? Non è un'ultra creatura. Ok, abbiamo messo a posto anche altri due Pokémon aggiunti al Divindex in questa puntata. Quindi possiamo tornare a casa. Vi Ho fatto anche vedere appunto dove prendere Cosmog, o meglio dove prendere un altro Cosmog, oltre a quello che è diventato Sol Galeo praticamente, e che è qui da noi, che è proprio nella nostra squadra. E... Attenzione, non è ancora finito. Il Musk Royal vuole avere una battaglia con noi. Mi ha detto di incontrarlo al Royal Avenue Battle Dome. Attenzione! quindi dobbiamo andare prima al Battle Dome, prima di finire questo episodio, non è ancora finita. Andiamo, teletrasportiamoci direttamente. Mi sa che facciamo prima ad andare da qui, ad andare da qui ad andare a Pagnola, al posto di andare al centro Pokémon e teletrasportarci al centro Pokémon, perché qui siamo già praticamente arrivati. Allora, vai, andiamo al Battle Royale. Tac, sì, sono pronto. E questa volta facciamo squadra con... Il, il campione in carica, l'incredibile A parte che il campione in carica dovrebbe essere noi uh, I'm gonna crush you You think you stand a chance? Sì, vai, frasi tipiche stereotipate Allora, come due ladri combattiamo Va bene uh, Magmortar e Electivire Ok Insineroar e Poiple. Beh, Poipol non è stata una scelta buona Troppo buona anche perché è mezzo morto Uh, io andrei di Sludge Wave però Colpiamo tutti indistintamente Facciamo quello che dobbiamo fare, no niente, muore Poi Paul, va bene così uh, Tanto avrei dovuto mettere comunque un altro Pokémon Incineroar le sta prendendo malissimo Allora io manderei in campo Ricarrock Ecco qua Un bel Ricarrock con Rock Tomb su Magmortar Buono Ecco, Inceneroar ha fallito il suo attacco e quindi giustamente muore, ma resiste incredibilmente. Andiamo quindi di Rock Tomb su Electivire. Ecco fatto, abbiamo diminuito la velocità di tutti. E Magmortar se n'è andato. Nika a livello 40 vorrebbe imparare Sgranocchio, assolutamente sì. Al posto di Morso. E Low Kick va a colpire Inceneroar proprio lì dove non batte il sole. A questo punto toccherà al nostro caro al Rock finirlo con colpo. Perfetto, abbiamo battuto anche questi due. But why, but how? È stato davvero incredibile. Bene, siamo contenti di aver divertito il buon Masked Royale. E possiamo quindi, effettivamente questa volta, curarci i Pokémon. Ecco qua. E tornare poi a casa del professore. Usiamo ancora Charizard, già che è qui. Ecco, fatto. Torniamo al percorso 1 e siamo così almeno subito qui davanti, senza dover fare tutto il viaggio. Eccoci qui. Così facendo dovremmo aver finito, vero? Sì, abbiamo finito. ciò, quindi...